a tutti e bentornati nel mio bagno. Allora intanto esprimiamo un po' di solidarietà eh, per quello che sta accadendo adesso nel mondo per il popolo ucraino no? che si trova insomma a fronteggiare una situazione eh, particolare. Eh, qui si parla di leggerezza però è giusto anche in qualche momento diventare un pochino più seri su questo canale. Comunque questa sera io andrò a presentare il Mercus, mercur progress eh? 500 va bene io l'ho già aperto chiaramente ma eh, la scatola è molto semplice è in cartone il che mi piace perché la rende eco friendly all'interno c'è anche una lametta mercur che però io non uso questa sera e poi c'è il rasoio ok il rasoio è un regolabile mm? adesso Qui sotto si vede veramente poco, ma qui praticamente c'è un puntino, ok? C'è un puntino e qui sotto ci sono dei numeri che vanno da, da 1 a 5, in realtà vanno fino a più, che è dopo il 5, qui c'è il più. Non so se riuscite a vederlo, dubito fortemente, perché anche senza telecamera è appena percettibile. Lo guardiamo qui sotto e vediamo che a 1 ha questa quest apertura. E mano a mano che si va ad aprire, eh? si, si, si alza sempre di più il copri È un rasoio a tre pezzi, ok? È un tre pezzi, eccolo qui. Cose fondamentali, qui c'è un piccolo segnetto che deve coincidere con il segno da questo lato, che da quest'altro lato non c'è. Questo perché? Perché la rotella è fatta per andare a combaciare perfettamente con la filettatura messa in questo modo. Possiamo vedere che il, la parte che va a sollevare poi la, il coprilametta e quindi a variare l'esposizione della lama, e il, il gap più che l'esposizione della lama, eh, si muove meccanicamente grazie a una molla. Okay? Quindi c'è una molla che la solleva e quindi va a spingere okay? contro, contro il coprilametta. Molto bene. Adesso lo andiamo ad armare. Io lo armo con una persona Platinum. ok? Perché quando provo i rasoi per la prima volta, io come sapete non provo mai prima le cose. Allora, provandolo per la prima volta, mi piace, dove il segnetto è qui, eccolo qua, mi piace provarli con una lametta tutto sommato leggera okay? ok andiamoci a vedere il gap se riusciamo mm? questo è il gap a 1 quando andiamo al massimo arriviamo a 5 ed è così 1 5 5, insomma c'è un bel gap, un eh? gap importante direi. Altra cosa che andiamo a presentare questa sera è il pennello che ho realizzato io, ok? quindi il pennello The Italian Shaver. Questo pennello è in, in uh, grass porcellanato, l'ho già presentato sullo scorso video in realtà che era in spagnolo, io volevo presentarlo per la prima volta eh, in un video in italiano ma poi insomma parlando con, con ormai gli amici insomma che, che mi seguono anche su discord eh, se volete insomma potete iscrivervi qui sotto trovate il link e... mi ha detto ma sì, ma mostralo uguale anche se in spagnolo poi dopo lo rimostri in italiano ed eccoci qui ok lo andiamo a guardare qui sotto il ciuffo in questo caso è un tasso io ne ho un altro che è stato diciamo equipaggiato con un ciuffo in cavallo mm? che però a me personalmente no, non è piaciuto più di tanto, ok? Questi primi due sono due pennelli, chiamiamoli così, sbagliati, perché c'è un errore cromatico, quindi non è bianco-blu-bianco-rosso, ma bianco-blu-rosso-bianco, bianco. no vabbè, ma insomma, diciamo che c'è questo piccolo errore che è stato corretto poi negli altri dieci che ho realizzato, quindi se volete delle informazioni contattatemi qui sotto e vi do tutte le informazioni del caso ok la barba stasera la facciamo con il sapone vintage di officina della barba Vediamo. ecco si vede meglio così forse sì vintage di officina della barba che avevo provato e che insomma è un ottimo sapone ma insomma prima di farci la barba ci andiamo sicuramente a sciacquare il viso hm? e poi e poi a prebarbare con un prep nel frattempo vi dico che guardando le statistiche di youtube ho visto che solo il 20 per cento delle persone, prep, eccolo qui, solo il 20 de persone che mi guardano sono iscritte al canale allora se vi piace questo genere di video iscrivetevi tanto è gratis tra l'altro se non attivate le campanelle, la campanella di notifica neanche vi scoccia più di tanto dicendo di è uscito il nuovo video. però almeno ce l'avete lì tra, tra i suggerimenti. No? E ogni tanto magari vi guardate un video. Ah. Ho riscoperto questa prep che non la usavo da tantissimo tempo, l'ho tirata fuori perché ho detto: 'Qui casomai si va a rovinare'. No, All'interno del tubetto, mentre le cose, le cose, i prodotti in tubetto, come anche le creme, tendono a seccarsi poi a un certo punto perché comunque un minimo di, di aria penetra sempre. Il pennello è stato già bagnato una mezz'oretta, ma già che ci siamo, vi faccio vedere anche, eccolo qua bagnato. no? Questa è l'acqua che trattiene, ok, pennello molto morbido. Qui ho utilizzato un, un tasso, diciamo non di primo prezzo, ok. Quindi questo è un pennello da 120 euro. Ecco, però eh, per, per me ne vale la pena questo io me lo tengo assolutamente, lo, lo adoro. L'ho già usato varie volte. Ok, vado a prelevare il mio sapone. spiega quantità di sapone e iniziamo un bel montaggio in ciotola sapete che mi sono scordato? mi sono scordato la ciotolina con l'acqua che mi serve per andare a idratare maggiormente il sapone quando voglio aggiungere un pelino d'acqua ecco qua, guardate che bella schimane importante io un nodo da 26 ma con questa scelta che ho fatto di mettere un SHD no poi il pennello vedete quanto è grande insomma perché si apre molto mangia una marea di sapone eh, perché più grande è ovviamente più mi riesce a conservare dentro Allora, la barba non è lunga, ma io questo qui lo vado a mettere adesso, diciamo un 4, eh? per fare il pelo. Il cap a 4 è bello importante, insomma, sarà mezzo millimetro. rasoio secondo me no al di là adesso del, della valutazione mia personale su, su, su come sarà la sbarbata ancora non la posso dare perché però ha una figata ossia che è lo stesso da 50 anni e quindi ritengo che se questo prodotto è rimasto lo stesso per 50 anni molto probabilmente è perché è ben fatto mm. Dire che così a, prima, a primo impatto a 4 è bello aggressivo, bello deciso. Ma non è cattivo, non è un bastardo come rasoio. Si sente la lametta canta. Ecco, anche oggi è caduto. Qui c'è qualcosa che non va. Eh. come prima passata diciamo che ci possiamo stare alla grande eh? voglio dire adesso basterebbe un contropelo e probabilmente basta in realtà io andrò a fare come sempre anche il tile come si dice la passata di traverso perché mi piace ho il contropelo invece di 4 lo andiamo a mettere a 2, adesso io non credo che voi riusciate a vedere perché sono veramente appena appena appena eh, marcati il numero e il pallino, però questo è No, mm. ah, qui adesso vi faccio vedere quanto, quanto sapone c'è dentro, nel senso che le, le setole nella punta sono praticamente scariche. per la passare traverso lo andiamo a mettere a 1 lo riportiamo al minimo mm. Gli vogliamo dire a questo rasoio? La sbarbata è durata 20 minuti ad adesso con tutto quello poi che ho parlato, quindi è stata anche rapida. Abbiamo ottenuto una, una sbarbata più che soddisfacente, assolutamente molto soddisfacente, ma mi ha stupito il fatto che nonostante la regolazione a 4 il rasoio non fosse poi così cattivo, o meglio, si sentisse sulla pelle, facesse sentire bene la lama, senza però andare ad aggredire, non, stra non ha mai strappato. Non so se oggi ho la pelle più rilassata, più e quindi è venuto meglio, è andato tutto meglio, ma il rasoio che vi dico, per 60 euro mi ha fatto innamorare. Hm? un rasoio assolutamente dal look molto vintage con una testina con una forma veramente eh, semplice ma, ma ben studiata davvero ben studiata eh sì ho fatto qualche piccolo red point qua sotto ma perché sono andato a ricercare poi cioè se voi qua sono liscio non, non si sente più pelo e questo ovviamente eh, non fa non gioca a favore della non irritazione della pelle. Il dopo barba sarà Club and Pinot, ok, special reserve. Così un bello schiaffo al collo Qui sotto, eccolo qua. E andiamo a chiudere. Tutti i pori mm. Ragazzi, mm, c'è poco da dire. Se un prodotto ripeto: se un prodotto viene fatto per 50 anni sempre uguale, un motivo ci sarà. Ha un bel peso, ok. Quindi vi po basta lasciarlo andare e vi regala delle sbarbate meravigliose senza andarvi a massacrare la faccia. Mi è piaciuto davvero tanto. Davvero, davvero tanto. Se non l'avessi comprato lo comprerei. Mm? Molto bene. Allora, signori. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella di notifica, ok? Per non perdervi i futuri video e commentate, commentate, commentate a me quello che diverte di questa cosa, di questo percorso che ho intrapreso, oltre al fatto di aver imparato un sacco di cose grazie a voi, grazie ai vostri commenti, di confrontarmi con le persone, ma proprio il rapporto che si crea tra persone, quindi si chiacchiera, si, ci si diverte e questo, questo mi piace tanto. Quindi commentate, iscrivetevi al canale, andatevi a vedere il sito www.deitalianshaver.com lì trovate un sito ancora embrionale ma comunque cominciano ad esserci già un po' di saponi, un po' di valutazioni nella, nella scheda recensioni tra qualche giorno dovrebbe uscire, no dovrebbe, uscirà, lo sto scrivendo, un articolo su un produttore di pennelli, ok? E, e, e niente, piano piano anche lì no? creeremo contenuti, creerò contenuti che saranno fruibili insomma da, da tutti quanti. Direi che con questo è tutto e anche oggi ci vediamo più vecchi. Ciao!